Ciao, sono Denis, benvenuti in questo video dove vi racconto come modifico una plafoniera. Questa plafoniera non mi soddisfaceva, sia per la quantità di luce, sia per la qualità del suo bianco. Troverete in fondo al video nella descrizione il materiale utilizzato. Ora però passerei all'azione, quello che ci interessa di più. Questa plafoniera è nata per due lampadine e 27, quelle normali per intenderci. La mia idea è quella di ospitare quattro lampadine per raddoppiare la luminosità. Per questo motivo pratico un foro sul telaio della plafoniera con lo scopo di spostare gli ingombri all'esterno per lasciare più spazio al centro. Collaudo la nuova posizione per assicurarmi che il porta lampada non faccia ostruzione. Appoggio poi una terza lampadina per farmi un'idea di come potrebbe stare. Faccio così un primo foro per tenere anche questo porta lampada e avvito in quel punto per vedere se il porta lampada non è troppo di ingombro. Mi accorgo che il coperchio non si chiude. Servirà a forare più vicino al centro per fissare la lampada senza ostruire il vetro. Questa volta si chiude perfettamente. Creo un altro punto di aggancio per consolidare la struttura e prendo poi le misure per eseguire dalla parte opposta lo stesso lavoro. Anche da questa parte faccio una verifica, per creare poi un secondo punto di unione. Provo a capire come potrei disporre il supporto dissipante in alluminio ed un alimentatore per il LED. Il supporto in alluminio è troppo lungo. Prendo le misure e lo taglio. Vado poi a molare la parte che ho tagliato. Adesso è perfetto. Inizio a praticare un primo foro passante per fissare la barra in alluminio al telaio della plafoniera. Tengo la posizione puntando con una vite e vado a praticare l'altro foro passante. Così è come vorrei disporre i led. Quattro piastre stampate da 3 led più un led violetto centrale solitario. Prendo le misure di dove conviene avvitare le due piastre centrali. Pratico i fori per riuscire a posizionare le viti che andranno a tenerle e prendo la posizione anche per le viti del Pratico questi fori con una punta più piccola e prendo della plastica trasparente derivata da materiale d'imballo che andrò a riciclare per creare delle rondelle che proteggeranno il circuito da eventuali falsi contatti elettrici. Cambiamo scenario e andiamo ora ad assemblare i led personalizzati sulle piastre stampate esterne. In questo lavoro uso della pasta termica fra led e piastra e sciolgo dello stagno per unire i contatti elettrici. Queste due piastre saranno uguali ed avranno entrambe un led caldo ad alta resa di colori, un led rosso profondo ed un led ciano turchese al fosforo. Il motivo per cui ho deciso di usare proprio questi colori è la loro carenza nelle normali luci LED, che intendo colmare almeno in parte. Passo ora ai LED delle piastre centrali. Su una ci sarà un LED bianco neutro ad alta resa di colori, un rosso acceso ed un ciano senza fosforo. Sull'altra andrò invece a posizionare due rossi accesi ed un turchese senza fosforo. Vado quindi a posizionare le piastre e fissarle con le viti, i dadi e le rondelle. Anche qui ci sarà bisogno di pasta termica per favorire lo scambio di calore. Ai led piace il fresco, si sa. Vado a unire con dello stagno e con dei fili sottili i contatti elettrici delle piastre. Dopo aver posizionato le piastre esterne, collego anche loro. E faccio arrivare i fili al trasformatore a corrente costante che avrà il compito di alimentare questa serie di 13 led. Vado a posizionare la barra in alluminio sul telaio della plafoniera per far passare le viti attraverso telaio, barra e piastra stampata ricordandomi per il bene della salute dei led la pasta termica. Ripeto l'operazione dal lato opposto e dopo un po' di collegamenti elettrici con i fili dell'alta tensione ci siamo. Faccio un piccolo collaudo per vedere come sta la lampada e per farlo ho ridotto di molto la luminosità della fotocamera per non abbagliarla e per vedere meglio i colori. Vado ora a rimuovere la plafoniera che andrà a cedere il posto a quella che ho appena modificato. Qui non ho oscurato la fotocamera, fa veramente buio, perché ho scollegato la corrente dal contatore e sono solamente con le luci a batteria. Finisco ora di montare anche le lampadine. Faccio presente che nella formazione definitiva ho trovato opportuno mettere anche una luce fredda. Collego il contatore, impaziente di vedere il risultato. Per notare meglio le differenze ho deciso di fare una foto del prima e del dopo, impostando la fotocamera completamente in manuale. Purtroppo non ci sono molti oggetti colorati, ma c'è stato anche un buon miglioramento sulla resa dei colori. Le immagini appaiono più sature, sia ad occhio nudo che alla fotocamera. Ora mettete il fermo immagine se volete prendere nota dei materiali utilizzati. Prima di chiudere il video vi invito a lavorare con attenzione quando si tratta di fare buchi, salire sulle scale o usare la corrente elettrica. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un mi piace o con un commento. E se volete seguirmi iscrivetevi al canale oppure pedinatemi per strada.